e in cui verrà assolutamente messa anche il link a questo video quindi okay. siamo oltre... già in diretta eh? Ah, perfetto siamo già in diretta quindi vi ringrazio fabbrica <ride> allora intanto grazie grazie a Dario grazie a Lorenzo e a Anna che hanno, hanno accettato l'invito a partecipare a questa presentazione di questo libro il libro che vedete è se non noi chi ed è un libro da un titolo stimolante che Dario ha curato Dario Zellini professore ha curato con mettendo insieme un puzzle di di, di eventi? Prego, Dario. No, no, è che sto vedendo su Facebook che dice che il, vi, il video in vivo non è ancora iniziato, mi dice a me, non so perché. Oh, Prima diceva, faceva il countdown uno o due minuti, eccetera, adesso dice, e quando è arrivato a zero, dice il video il video in vivo non è ancora iniziato. vado a vedere su Facebook. Io lo vedo. Lo vedi ah, ah, no. da Facebook, sì, bene. Quindi vuol dire che stiamo andando. Sì, bene. adesso lo vedo anch'io. Non lo so perché. Non... Ok, scusa, scusa l'interruzione. Non so niente. se ci sta ascoltando qualcuno. <ride> <ride> Va bene, niente. Io, io credo insomma, intanto eh, mi sembra un lavoro eh, prezioso. Eh, e dobbiamo ringraziare mi sento di ringraziare anche io la Rosa Luxemburg che ha consentito la fondazione Rosa Luxemburg di Benino che ha consentito eh, questa raccolta di, di situazioni nazionali che però tutti insieme danno anche un'idea di, di cosa è il mondo del lavoro oggi Ecco, noi eh, come Transform Italia, ma anche come Transform Europa, stiamo da tempo interrogandoci sulla questione appunto della cosiddetta fine del lavoro, no? cioè il mondo eh, del futuro in cui eh, il lavoro è scomparso, eh, non c'è più eh, la fatica, ci sono soltanto macchine. Eh, che producono, eh, gente felice che, che consuma. Eh, eh, in realtà, come vediamo, eh, lo vediamo anche qua da noi, eh, dalla CKN, da tante eh, fabbriche che stanno chiudendo, la, la dimensione lavorativa non è del, per, per niente, è scomparsa, è semplicemente negletta, cioè è semplicemente oscurata e marginalizzata come voce come potenza politica se vogliamo dire in termini un po audici però in realtà esiste anche dentro il mondo del lavoro una scomparsa di un'identità e questo forse che mi sembra la questione principale su cui partire e che vorrei chiedere a dario come mai, eh, pur esistendo il lavoro, in realtà poi i lavoratori eh, scelgono di non essere rappresentati o di non avere voce. Eh, questo mi sembra uno degli elementi che, che forse il libro mette eh, in luce. Eh, microfono. Grazie, grazie Roberto, grazie a Anna e a Lorenzo per partecipare in questa presentazione, ovviamente grazie anche alla Fondazione Rosa Luxemburgo che ha reso possibile pubblicare questo libro, metterlo insieme e non solo in, in, in inglese ma anche in tedesco, tra l'altro se lo cercate si può scaricare gratis in internet come pdf. Quindi bel bellissimo lavoro. Cioè, qual è stata l'idea principale? L'idea principale è stata di andare a vedere ma davvero non, non, non, non esiste più questa identificazione, questa rappresentazione? Che ruolo hanno e hanno giocato? Gli operai, i lavoratori, le lavoratrici, eccetera, e come dobbiamo capirli? cioè Con tutti i cambiamenti che ci sono stati durante gli ultimi decenni, che sicuramente, cioè, a parte il fatto che ovviamente è stato sempre un immaginario fordista, che la maggior parte eh, del, del mondo del lavoro si situa in relazioni normate, dentro il mondo fordista con contratti regolari eccetera, non è mai stato così nemmeno negli anni d'oro del Fordismo. però era la diciamo la, la parte più visibile forse nel, nell'organizzazione nelle lotte operaie, eccetera adesso ormai siamo abbiamo visto più di quattro decenni di una diminuzione di, di, di, forza, eh, di, di forza associativa, di forza eh, di, eh, di protesta di, di potere operaio per dirlo così e, e, e dei lavoratori e lavoratrici in, in, in tutti i sensi e, e ciò ha portato anche a, a parte della sinistra a, a, a dire che sì, anche a, addirittura appoggiare queste idee che il lavoro è sparito, che non c'è più che non è più un'identificazione che eh, le lotte identitarie sono la cosa più importante eccetera e Invece un'altra parte, diciamo, più ancora che, che ha continuato a insistere in questa vecchia immagine fordista del, del, dell'operaio, l'operaio e il lavoratore, che poi cioè, si può anche lasciare via la forma femminile perché le donne non apparivano in questo, cioè, non c'erano in questo concetto eteropatriarcale e su cui si basavano anche cioè, tu, tu, tutti i nostri diciamo governi, sistemi del, del nord del mondo, sempre dimenticandosi anche del sud del mondo. No? Cioè, questa è una cosa che bisogna sottolineare, eh, ma anche cioè, per esempio di, di delle... delle del, del fattore dell'immigrazione, del, eh, del lavoro femminile e penso che cioè, sottolineare tutte queste cose e, e, e anzitutto anche ad arrivare poi addirittura a dar la colpa per tutti eh, gli spostamenti verso la destra ai lavoratori, e cioè sono loro che sono reazionari, che sono di destra, che votano i fascisti, che votano la Lega, eccetera, eccetera. Spesso tra l'altro anche eh, non, non proprio... Comprobabile dal punto di vista empirico, però eh, quindi mi interessava a me mettere insieme qualcosa su esperienze storiche anche attuali e vedere, cioè primo il ruolo del, dei lavoratori e lavoratrici, qual è stato in, in tutti i progetti di, di democratizzazione, antifascismo, antirazzisti, cioè quello che va oltre la lotta per il salario, che è quella messa al centro da, diciamo, dalle, dai sindacati maggioritari nella logica e fordista. E vediamo che anche il, è stato fatto un grandissimo studio empirico eh, pochi anni fa da un gruppo di, ricordo più se norvegesi, eccetera, che hanno studiato centinaia e centinaia di, di, di lotte eh, e democrat, processi di democratizzazione, eccetera, nel mondo e sono arrivati alla conclusione che... Eh, il, il, il, il, il fattore più importante o il gruppo sociale più importante è sempre stato quello degli operai e operaie. E se allarghiamo questo concetto addirittura ai lavoratori e lavoratrici, ci mettiamo magari anche quelli, del non solo quelli urbani e industriali, ma anche gli altri, vediamo che l'illusione che sia la classe media illustrata a, a portarci l'uguaglianza, la, la democrazia, l'emancipazione, la rivoluzione, i miglioramenti è, è un. Un'idea di questo gruppo, di questa fetta della società che però non corrisponde alla realtà. Quindi, eh, partendo da lì, poi anche è davvero diminuita eh, eh, l'identificazione, è diminuita senza, come ho detto, senza dubbio, la capacità di organizzazione, le, il quanti, qua, quanti l'affiliazione sindacale eh, eccetera tutto quello lì sì senza dubbio e anche il potere che, che hanno e eh, eh, diciamo essere sbilanciato a favore del capitale e a sfavore del, del, del lavoro però se guardiamo e penso che eh, eh, ed è quello che sostengo eh, anche in questo libro che praticamente con, con la pandemia è diventato visibile forse una rottura storica nel senso che adesso non, non diminuisce più, ma stiamo entrando in una fase dove tu, tutti questi cambiamenti eh, che ci sono stati nella struttura produttiva, nel lavoro, nella, nella composizione di classe dappertutto, cioè non solo nei paesi europei, anche a livello globale e negli altri paesi, che tutti questi cambiamenti stanno diventando visibili anche in in proteste, in organizzazione, in, eh, eccetera. E che se prendiamo sul serio tutti i cambiamenti che, eh, che noi abbiamo anche sempre sostenuto del post-fordismo, eccetera, allora perché continuiamo a cercare il conflitto capitale e lavoro solamente nella fabbrica? Cioè, non ha senso. Sì? Cioè, è, è, la rivolta in Cile, per esempio, è stata una rivolta operaria, non è che sia stata di lavoratori e lavoratrici, non è stata la borghesia che ha fatto... A rivolta come anche Black Lives Matter in, in, in, negli Stati Uniti, come anche molte altre di queste rivolte che io direi sono rivolte di comunità di lavoratori e lavoratrici, non, sono, eh, non è una cosa a parte. E quindi, cioè, e poi con tutti questi cambi della struttura, magari non è, non è il caso né di, di dire. Il lavoro non è più un'identità, perché ovviamente lo è se vediamo tutti gli scioperi, le azioni, le insurrezioni che ci sono state eh, anche e specialmente cioè negli anni pre-COVID e anche eh, durante la pandemia, adesso non è nel caso di scartare l'identità di lavoratori e lavoratrici come identità eh, che. che, che, che, che, che, che porta coesione, che riesce a, a, a formare eh, collettivi che, di lotta, eccetera, e né è il caso di scartare le identità, perché ovviamente, secondo me, il capitalismo è una cosa che è strutturata in, mo è strutturato in modo gerarchico da varie componenti. E il il, il genere è una di queste, il, il, il, la, la, la il, il, il colore della pelle, il, il L'idea o l'attribuzione etnica che gli si dà alla gente, che poi di solito ha poco a che fare con quello che si sentono, che sono, e la posizione geografica, sono tutti fattori che eh, giocano un ruolo nella gerarchia imposta dal capitale e quindi e, e sono reali, non è che non lo si, sì? quindi non si tratta di negare e dire, ah vabbè, è tutto capitalismo, no. Occhio, cioè queste contraddizioni, queste discriminazioni esistono, però dobbiamo capirle che sono anche parte del, di come funziona il capitalismo, quindi non si può né passare alla politica solamente identitaria toccando solo questa identità, perché Hillary Clinton non è, non è nella stessa situazione che la, la, la messicana che deve lavorare nell'hotel pagata 8 dollari all'ora. E però non possiamo neanche passare a mettere solamente la centralità del lavoro senza queste altre condizioni, anche perché come penso mostrano vari dei capitoli e degli articoli, sono giusto, cioè le nuove, le nuove rivolte, la nuova organizzazione, eccetera, viene dai, dai margini in gran parte del mondo viene giusto da questi cioè, i movimenti cioè i movimenti cioè, sia gli scioperi da McDonald's e, e molti altri. movimenti, Il movimento eh, la Ola Verde eh, in, in, in Argentina, cioè il movimento di donne femministe, cioè, sono stati movimenti di lavoratrici, non è che siano stati. Eh, né, né identità diciamo, di donne includendo tutte le donne né sono stati solo strettamente legati al lavoro quindi penso che questo sia passo importantissimo eh, da, da fare e riuscire anche a, a vedere poi tutte queste esperienze eh, che ci sono state in giro per il mondo eh, e anche durante gli ultimi anni dove, dove se ne è parlato poco se ne è parlato pochissimo che del, del fattore dell'importanza centrale dei lavoratori e dei lavoratrici nell'insurrezione in Bosnia. Se ne è parlato pochissimo del ruolo che hanno avuto i, i lavoratori e le lavoratrici, addirittura anche gli, i, i pochi, relativamente pochi operai industriali. Nei paesi arabi, nella, nella cosiddetta primavera araba, eccetera. Non se ne è quasi parlato. Cioè, e quindi mi sembra importante di riportare in discussione queste cose. Cioè, fin quando la contraddizione capitale-lavoro non sparisce, fin quando non la facciamo finita col capitalismo, continuerà ad essere un, un asse che... Anche in qualche modo ci unisce tutti perché ci dobbiamo rivolgere, perché dobbiamo viverci perché, e perché dobbiamo fare una discussione come anche cambiare eh, le relazioni e le relazioni di forza in, in, questo, in questo quadro, secondo me è fondamentale, però come ho detto eh, sempre eh, eh, tenendo conto di tutti eh, questi altri fattori che sono fondamentali nella creazione di questa gerarchia dentro al, al funzionamento del, del capitale e sono anche, le, diciamo le, negli ultimi anni, i, i fattori più avanzati della protesta e del, dell'organizzazione. Purtroppo, come cioè, può dire, purtroppo no, però è così e basta. <ride> cioè, quindi, secondo me, ed è questa stata l'intenzione... Eh, con il libro e quindi anche far vedere questa svolta che poi secondo me c'è stata con eh, che il, il mio capitolo che ne parla che c'è stata con, eh, con la pandemia do dove secondo me c'è stata una ripresa di lotte cioè, mi sembra importante sottolineare che un'operazione che di solito fa il capitale e le nazioni in, in situazioni di crisi, cioè riunire tutti, siamo tutti nella stessa barca e, e, e dobbiamo difendere la nazione, le classi sono sparite, abbiamo tutti lo stesso interesse, nella pandemia non è riuscita, sì? Cioè, magari non ha, le lotte non hanno, non hanno avuto quel livello che, che magari desideriamo e che, che è necessario per cambiare questa relazione di forza tra lavoro e capitale, però dall'altra parte questo racconto diciamo eh, nazionalista, eh, supraclassista eccetera, che unisce tutti come si è fatto anche sempre per le guerre eccetera, non ha funzionato per niente durante la pandemia, mi sembra un buon segno e ci sono stati... Ci sono state tantissime lotte le, e, i, i, e, e se queste lotte in tantissimi casi non, non, sono state notate, non sono state notate nelle statistiche, per esempio, è perché queste statistiche su scioperi e proteste si continuano a basare su questi criteri de, degli anni 70. Cioè, il, il, il Bureau of Labour... Eh, degli Stati Uniti, cioè l'agenzia di collocamento del lavoro, eccetera, che c'è qua, che fa i pre, anche le statistiche su scioperi e proteste, per esempio, ha pubblicato ha detto: eh, no, ci sono state meno, meno scioperi e meno proteste che mai durante gli ultimi 80 anni. Meno il 91 ce ne sono stati meno, però, se no, eh, durante la, il 1920 la pandemia. Poi tu guardi su che cosa si basano e loro contano solo. Gli scioperi indetti ufficialmente da sindacati in, in imprese o stabilimenti con più di mille operai o mille dipendenti, ai quali hanno partecipato più di mille persone. Tu dici: sì, vabbè, ma questo cioè, non esiste più ormai: cioè, il del, del 90% delle imprese e stabilimenti che negli anni '70 avevano più di mille eh, lavoratori e non ce li hanno più. Cioè, i scioperi qua sono stati nel, nel, nei servizi, nei trasporti, anche nella produzione, ma non... non, non cioè le grandi macellerie, eccetera, ma anche lì non ci sono mille persone che ci lavorano. O per esempio c'è stato uno sciopero grandissimo, anche, non solo durante la pandemia, anche per Black Lives Matter e altre questioni del, del sindacato di Portuali sulla costa. Pacifica, che sono l'80% afroamericani, sono in 20 porti lungo tutta la costa, hanno una potenza incredibile, una politica, anche una coscienza politica molto, molto elevata. E questi qua però cioè, non c'è. Si sono in un porto, non lavorano la, tutti per la stessa impresa. Cioè, I loro scioperi non, ha, non, non ci sono in queste statistiche. Anche se riescono a bloccare dei porti per un giorno intero o per un'ora durante Black Lives Matter, per non so, nove minuti per ricordare a, a, a, a morto soffocato, eccetera, eccetera, ma non ci sono, anche se sono decine di migliaia di portuali in tutta la costa del Pacifico e più di 20 porti, perché nessuno, nessuna delle imprese alle quali appartengono ha più di mille eh, dipendenti, cioè tanto per fare un esempio. Quindi ovviamente, eh, e cioè non dico che stiamo, siamo davanti alla vittoria eh, di classe o chissà che cosa, sarebbe assurdo, e, non, e per ora non basta nemmeno a cambiare le relazioni di forza che ci sono tra lavoro e capitale, però penso che sì, siamo, eh, come Beverly Silver già prevedeva già in, quasi vent'anni fa, che diceva che no, le nuove forme di lotta, le nuove forme di organizzazione nasceranno e nascono proprio dai, dai margini e dal da, da, dai, dai flussi di immigrazione dal, eh, da questa gente di, di, di, di immagini, eccetera. E quindi mi sembra che questo sia importante da vedere e tenerne conto. Grazie, Dario. Eh, è molto interessante. È un bellissimo lavoro. Come dicevo, invito tutti a andare sul sito. Troverete tutti i riferimenti anche sulla nostra pagina Facebook. Domani, quando eh, posteremo il. Il video che abbiamo realizzato. Un minuto, perché mi sono dimenticato, magari conviene dire almeno brevemente che, che, di che si tratta, cioè, quali sono i capitoli. Cioè, so, sono 30: <ride> sono 30, sì. però cioè, ci sono alcuni, eh, alcuni capitoli, come per esempio Klaus Dörr, sulle le contraddizioni tra democrazia e capitalismo. Poi Paola Varela Argentina sulle lotte di donne. E donne lavoratrici poi io scrivo un capitolo su pandemia e lotta di classe e poi abbiamo Argentina eh, eh, lavoratori contro Macri Cile la rivolta antineoliberale neoliberista e il sciopero generale 2019 Colombia eh, sindacati e oltre contro un regime autoritario Brasile le lotte contro la dittatura militare dal 64 all'85 eh, poi Brasile contemporaneo le lotte popolari eh, lavoratrici contro Bolsonaro, eh, il, la risposta sindacale eh, di lavoratori e lavoratrici contro Trump, l'autorativismo di Trump negli Stati Uniti, la eh, lotta eh, contro l'apartheid e per una democrazia operaia nel, dal 1950 al 90 nel Sudafrica. Lorenzo con il capitolo sulla Tunisia, e Egitto anche lì sul, sul, sulla rivolta, e un capitolo interessantissimo sulla, sulla, sulla connessione tra le lotte di indipendenza portate avanti da lavoratori e lavoratrici nelle colonie portoghesi e poi infine il, la fine del, della dittatura fascista in Portogallo, anni 70, la, la, la, la rivolta a Guangzhou nel 1980 in Corea del Sud, eh, Giappone, resistenza operaia al mercato neoliberista di lavoro e di regolazione, India, le mobilitazioni sindacali contro il regime di Modi, Vabbè, poi Indonesia contro il regime Suarto, Filippine. Eh, una cosa attuale, Iran anche attuale, Israele, la contraddizione eh, di, della gran parte dei, dei movimenti sindacali, con la questione della eh, repressione de, de palestina e palestinesi, eccetera, e eh, quali altri movimenti operaio sindacali ci sono. Il Libano, la, la, la rivoluzione di ottobre. La recente praticamente e le, le proteste lì, Iraq. Anche lì l'insurrezione, il, eh, il capitolo eccellente di Anna sulle radici lavoratori, lavoratrici in Bosnia e Herzegovina. E durante l'insurrezione, Russia neotro e cooptazione della resistenza, eh, sindacati e eh, sindacati alternativi, Spagna, la, il, il passaggio della. Del, della del franchismo alla democrazia e il, il ruolo dei sindacati il grande sciopero delle, delle miniere di carbone nel, in Inghilterra o nel Regno Unito negli anni Ottanta, Francia contro Macron eh, la Germania dell'Est nell'89-90, cioè il passaggio alla riunificazione che, eh, che ruolo hanno avuto lì gli, gli operai come hanno cercato di organizzarsi e poi come ultima la lotta antirazzista o la necessità di una lotta antirazzista dentro ai sindacati tedeschi ecco questo è il, è il libro Monturì, ah, molto ricco di, di spunti eh, Dario vi ha sottratto alcuni minuti quindi <ride> la prendete con lui se io poi dopo vi, da, vi, vi parlo sopra No, no, scherzo. Intanto eh, volevo dare subito la parola a Lorenzo, che com eh, come ha detto Dario, ha visto, diciamo, ha studiato questo caso della Tunisia e gli do subito la parola senza l'entrometto. Eh, allora, grazie mille a tutti per l'invito, sono molto contento di partecipare a questo incontro e di aver potuto collaborare a, con un capitolo a questo libro. Eh, sono stati molto interessanti i vari punti che sono stati sollevati ma ovviamente io mi atterrò alla presentazione del la lavoro di ricerca che poi si trova anche nel capitolo e condivido delle slide che da bravo mi sono fatto eh, dovrebbero vedersi e, mh, niente, si tratta di una parte di una ricerca più ampia eh, del mio dottorato era una comparazione del ruolo dei sindacati eh, nella primavera araba, adesso facciamo a capirci un po' se sui termini rivoluzione tunisina e che primavera araba, che se no non ne veniamo più fuori. Um, e, e in questo articolo in particolare io mi concentro sulla relazione tra l'UGTT, il principale sindacato tunisino, e i lavoratori precari eh, nel corso della rivoluzione tunisina. Eh, però prima di cominciare eh, io volevo comunque eh, spendere alcune parole per ricordare Giulio Regeni, nel senso che oggi è l'anniversario, il sesto anniversario del suo rapimento, eh, a cui poi come insomma, purtroppo tutti sappiamo sono seguite le torture e l'omicidio, sappiamo anche che non c'è ancora verità e giustizia in merito a questo caso, nonostante tutte le proteste e mobilitazioni che ci sono state. Eh, chiaramente sappiamo anche il ruolo degli interessi geostrategici eh, che, che, che facciamo sì che esistano ancora queste violazioni dei diritti non soltanto per i ricercatori stranieri che lavorano in Egitto ma anche per tutti i vari militanti, attivisti, e non che Sono stati vittime di repressione in questi anni. Eh, io nel gennaio 2016 stavo facendo ricerca sul campo in Marocco, studiando appunto i sindacati, eh, quindi insomma è anche un tema che sento particolarmente vicino. Eh, venendo ora alla, al dunque, eh, sono consapevole del fatto che il tempo a disposizione è limitato. Eh, la il problema principale un po' era anche quello che veniva menzionato nell'introduzione, cioè eh, i cambiamenti della composizione di classe, eh, sia da un punto di vista qualitativo che da un punto di vista quantitativo. Il tema è enorme, però diciamo che, per quanto riguarda la Tunisia, eh, questo grafico dà un'idea abbastanza precisa di alcuni elementi ovvero un declino secolare per quanto riguarda il settore primario, in particolare l'agricoltura, eh, dovuta all'introduzione dell'agricoltura capitalista moderna e alla sua espansione. Eh, Un'espansione dell'impiego industriale fino agli anni 70, fino anni 70, che poi però diventa stagnante, per cui in Tunisia non diminuisce ma nemmeno continua a salire. Inoltre, attenzione che eh, diciamo, questa aggregazione quantitativa nasconde un cambiamento qualitativo, nel senso che i bastioni sindacali degli anni 60 e 70 erano queste grandi fabbriche di industria pesante sviluppate con ah, la sostituzione delle importazioni grazie al eh, protezionismo che allora erano riusciti a mettere in atto. E, mentre poi c'è stata un progressivo crisi e declino di queste grandi industrie, per quanto. Molte sopravvivono ancora ma con meno operai di prima e eh, questo impiego è stato recuperato in uh, industrie leggere, a poco valore aggregato, bassi salari e relazioni di lavoro molto più precarie, per cui nel tessile, nell'agricoltura, per l'export all'Europa. Le altre industrie, quindi la, le miniere soprattutto, c'è cioè ancora eh, un, prima una diminuzione e poi uno stagnamento. Eh, la pubblica amministrazione cresce, ma poi con l'inizio dei programmi strutturali stagna, e quindi tutto il grosso, la grossa espansione dell'impiego che c'è stata eh, nel corso degli, degli anni 80 in poi, quindi nella fase neoliberale, è nel settore dei servizi privati. Eh, quindi a un certo punto, fino a un certo punto tutto l'impiego che si perde nell'agricoltura eh, viene recuperato più che altro dall'industria. A un certo punto questo finisce negli anni 80 e eh, coloro che avevano espulso l'agricoltura vanno direttamente nei servizi, ma quando parliamo di servizi privati in Tunisia, come potrete immaginare, non stiamo parlando di lavori nella finanza o nel design, ma di lavori estremamente precari, molti nell'economia informale, tant'è vero che Mohamed Bouazizi è il giovane precario che si è suicidato all'inizio della protesta in qualche modo dando inizio eh, era un uh, lavoratore agricolo che aveva perso l'accesso alla terra in cui lavorava e che vendeva quindi uh, frutta e verdura per strada, quindi insomma, parliamo questi sono i servizi nel settore privato di cui stiamo parlando eh, per cui un po' il, la, il centro della problematica è come il principale sindacato tunisino che per diversi Decenni è stato anche l'unico sindacato a fasi alterne nella storia tunisina. Eh, fondato nel 1946 nel corso della lotta di liberazione nazionale, quindi con una forte sovrapposizione del ruolo di rivendicazioni sociali e del ruolo invece di eh, nazionale di lotta contro il colonialismo, eh, che ha passato questa forte fase di scioperi degli anni '70 in cui appunto il centro era, era la grande industria, eh, come è andato? Eh, modificandosi nel assieme alla composizione di classe e come è riuscito a mantenere nonostante questi cambiamenti un ruolo centrale eh, all'interno della politica tunisina e della transizionale democrazia oggi di sospesa come avrò modo di eh, raccontarvi alla fine eh, per cui quando parlo di lavoratori precari io qua mi riconcordo con eh, l'analisi che veniva fatta prima anche da Dario cioè eh, questi giovani che vengono considerati come e esterni in qualche modo alla classe eh, sono invece eh, proletari sostanzialmente che però non riescono a vendere stabilmente la propria forza lavoro e di conseguenza passano da un lavoretto all'altro eh, secondo vari tipi di schemi molto variabili eh, per le donne chiaramente una grandissima quantità di eh, lavoro riproduttivo ma che sono stati appunto i principali emarginati eh, di questo periodo eh, neoliberale dello sviluppo capitalista. Eh, ora, i fatti che andiamo ad analizzare sono incentrati inizialmente in quella che è appunto conosciuta come la rivoluzione tunisina, eh, che non deve essere ridotta a questo breve periodo di poche settimane, ma giusto per capire di cosa stiamo andando a parlare, è cominciata il 17 dicembre 2010, appunto con questa rivolta della gioventù precaria a Sidi Bouzid in seguito alla morte di Mohamed Bouazizi, e lì la cosa appunto interessante è che ci sono questi militanti sindacali dell'UGTT che dalla base, quindi anche in contrapposizione al vertice dell'organizzazione sindacale, eh, danno sostegno eh, organizzativo a queste proteste che sono cominciate in modo informale, eh, organizzando anche delle manifestazioni di sostegno a Tunisi, nella capitale, per cui quando poi gli scontri si estendono ad altre regioni marginalizzate, in particolare a Kasserine, c'è questo lavoro interno al sindacato in cui una parte della base, la parte politicizzata, spinge il sindacato ad appoggiare queste proteste e a protestare contro la repressione in corso, che è stata una repressione eh, violenta e fatale, nel senso che la polizia ha cominciato a sparare sui manifestanti. Eh, per cui l'11 gennaio del 2011 Luigi Dette autorizza degli scioperi generali e regionali e i due più importanti sono quelli del giorno dopo, che era già stato... Organizzato da prima, quindi in qualche modo l'organizzazione centrale ha riconosciuto il fatto compiuto. Disfax, che è una delle principali zone industriali del paese, e poi il 14 gennaio nella Grand Tunis, che è anche quella grandissima zona industriale tutta attorno alla capitale, che coincide con la fuga di Ben Ali e quindi l'inizio di questo processo di transizione democratica. Quindi, se vogliamo fare un po' un'analisi di classe di, questa, di questo processo iniziale comincia con la rivolta ai giovani precari quindi nelle comunità, negli spazi della riproduzione non sui posti di lavoro che sono organizzati informalmente e territorialmente nelle regioni emarginate dove il tasso di impiego industriale è minimo quindi insomma, non stiamo certamente parlando degli operai di fabbrica eh, come avanguardia di questo processo eh, però in tutto questo questi militanti politicizzati dell'UGTT che sono soprattutto nella pubblica amministrazione quindi parliamo di Uh, insegnanti, lavoratori dei ministeri, così che era un po' quello che dava all'UGTT questa capacità di raggiungere tutte le regioni, uh, sostengono dal basso la protesta per uh, poterla estendere e fu così che riuscirono a portarla nei, dai territori alle fabbriche, quindi ai luoghi di produzione più strategici uh, però poi si è visto che insomma questa alleanza fra questi sindacalisti che ancora erano parte della sinistra sindacale, questa gioventù precaria è essa stessa l'alleanza precaria e superficiale, nel senso che poi la sinistra alle elezioni ha avuto dei risultati estremamente deludenti. Um, per cui per iniziare ad avvicinarci alle note dolenti, poi invece eh, questa parte in cui tutto sembrava funzionare più o meno come dovrebbe, eh, la, la politica istituzionale si è polarizzata lungo un cleavage modernismo-islamismo, in cui chiaramente eh, la classe lavoratrice era divisa in due e quindi non c'è stato un Partito che in qualche modo si sia reso interprete delle istanze di rivendicazioni socio-economiche che arrivavano, eh, cioè non ci sono, non ci sono mancati i partiti che ci hanno provato. <ride> Purtroppo, nessuno ci è riuscito. Anche con la complicità del terrorismo islamista, in cui sono stati assassinati anche due leader della sinistra, eh, che ha esacerbato questa tensione attorno alla tematica religiosa. E... <coughs> c'è stato un processo costituente che è entrato in crisi, ma è stato sorpassato attraverso il dialogo nazionale guidato dall'UGTT, che grazie insomma, a questo eh, ruolo importante che ha avuto nelle mobilitazioni <coughs> aveva questo tipo di credibilità. Eh, però, da un lato, non c'è stata una seconda elettorale, e dall'altro lato, eh, sul piano internazionale, dopo la sconfitta della primavera araba e gli altri paesi, ancora qui facciamo capirci, come dicevo, per quanto riguarda i termini, Uh, insomma si è visto come un paese economicamente debole, piccolo come la Tunisia eh, non ha avuto nessuna chance di opporsi a quelli che erano gli interessi dell'Occidente in questo caso, eh, per cui non è mai riuscita veramente a mettere in discussione questo ruolo suo come degli altri paesi del Nord Africa di fornitori di materie prime e di manodopera a basso costo. Eh, per cui per quanto riguarda i diritti sociali, in tutto il decennio eh, dal 2011 fino all'anno scorso sono continuate, dall'altro, le proteste dei giovani precarie per i diritti socio-economici, soprattutto con eh, blocchi stradali che ostruivano i siti produttivi principali, per cui le miniere del fosfato, i gasdotti, le <coughs> pipeline di petrolio. Eh, con rivendicazioni che riguardavano <coughs> il lavoro stabile, quindi contro la precarietà appunto e lo sviluppo locale. Allo stesso tempo un'ondata di scioperi sia nel settore pubblico che privato, vedete qua in basso eh, un grafico che è molto chiaro, ehm, e questo ha causato un aumento della massa salariale effettivamente e un grosso aumento del settore pubblico, ma appunto per i motivi che dicevo prima, insomma più politici non c'è stato spazio per una trasformazione strutturale dell'economia in senso di un aumento dell'industria a valore aggregato una riforma fiscale degna di questo nome in senso progressivo e via dicendo e, e di conseguenza questo ha aggravato eh, la crisi economica che allo stesso tempo è una crisi sociale e politica della Tunisia anche qua in grafica è molto chiaro voi vedete che c'è stata comunque una crescita del tutto rispettabile del PIL pro capite, per quanto insomma sia limitato questo indicatore fino alla crisi finanziaria del 2008, lì c'è stata una stagnazione che appunto anche contribuito a causare la rivolta e, e poi però nell'ultimo decennio è stato un continuo declino, mm -hmm. e chiaramente non solo a causa della rivolta o della democratizzazione, tant'è vero che se noi prendessimo il grafico del PIL pro capite italiano sarebbe molto simile però partendo chiaramente nel caso della Tunisia da livelli molto più bassi. Eh, però senza dubbio c'è stato un aggravarsi del crollo del PIL, dell'inflazione cronica, un aumento della sottocupazione e un deterioramento della qualità dei servizi pubblici. Eh, tutte queste forti rivendicazioni economiche che sono state espresse anche con alti costi dalle fasce di lavoratori più emarginate, nelle regioni più emarginate, eh, queste lotte di lunga durata sono andato a sbattere contro la crisi fiscale dello Stato e quindi che si trovava lo Stato preso in mezzo da un lato da queste forti di e movimenti sociali e dall'altro lato dall'intransigenza degli istituti di credito internazionali, insomma fondo monetario, banca mondiale, cosa che ha terminato per generare una demoralizzazione, una passività e poi anche una generale delegittimazione del sistema partitico e della stessa democrazia elettorale, nel senso che il breve decennio democratico della Tunisia è coinciso con questo crollo economico e di conseguenza questo un po' ha preparato il terreno per uh, il, uh, non so se vogliamo chiamarlo golpe soft, in modo il fatto che Kai Sayed, il Presidente della Repubblica, prendesse tutti i poteri uh, l'estate scorsa, complice anche la situazione creata dalla pandemia, eh, e insomma con un venir meno della forza della protesta sociale Luigetetet ritorna diciamo alle sue posizioni di default che sono quella di prendere il, cammi il cammino del mezzo e quindi ha inizialmente dato sostegno critico, poi ha criticato molte cose, però insomma non ha, non ha fatto un'opposizione anche perché hanno ritenuto che non ci fossero eh, i margini politici. Eh, vabbè, quindi... Una storia chiaramente che eh, non è per ora finita bene, eh, nel senso che non sono stati ottenuti i diritti socio-economici che erano al centro delle rivendicazioni iniziali eh, e i diritti civili e politici che erano stati conquistati eh, rischiano, rischiano molto in questo momento. Per cui per venire a chiudere, eh, insomma, la lezione principale dal punto di vista dell'azione sindacale è quello della insomma, necessità di adattarsi ai cambiamenti della composizione di classe, soprattutto interpretando anche le istanze che vanno oltre la base sindacale e oltre la stessa forza lavoro salariata, però insomma, che, quindi anche sulla parte non salariata della classe, che lo considero essere interno alla classe, e, e quindi un punto importante è la connessione fra le mobilitazioni, appunto, di riproduzione, le comunità e i territori e quelle, appunto, di produzione. E poi il fatto che, insomma, se vogliamo spiegarci un attimo com'è che si è andata a finire così, da un lato c'è il mancato sbocco elettorale, ma secondo me è anche più importante la simmetria dei rapporti di forza a livello internazionale e in questo il ruolo delle potremonarchie monarchie del Golfo eh, nel loro ruolo di opposizione a questo tipo di stanze progressiste. E, e con questo chiudo, anche perché ho esaurito il mio tempo, vi ringrazio molto per l'attenzione. Grazie. Grazie veramente. Da un paese al nostro sud a un paese al nostro est, chiedo a Anna adesso di raccontarci anche la sua eh, esperienza della, della presenza del lavoro come strumento di democratizzazione del paese. Certo, grazie, grazie a tutti ehm, per l'invito, mi fa molto piacere essere qui. Ehm, vedo adesso se riesco anche io a condividere, in realtà ho un'immagine soltanto, quindi vediamo se così funziona. La riuscite a vedere questa foto? La vediamo. Ok. Ehm, Un attimo, scusate, so che succede. Niente, io non riesco a vederla, ma è lo stesso, non importa. Ehm, innanzitutto vorrei un attimo presentarmi. Ehm, sono Um, ricercatrice di um, storia all'Università di Vienna e um, questo um, contributo per questo, per questo libro fa parte della mia um, ricerca di, uh, di dottorato che ho completato um, in Inghilterra e um, nella, um, così vorrei collegarmi già eh, a quello che eh, Roberto e, e poi Dario hanno, eh, hanno discusso a eh, una tematica appunto che eh, secondo me è molto importante soprattutto quando si parla dei paesi dell'Europa dell'Est cioè ehm, la questione della fine del lavoro Um, ovvero um, i paesi dell'est Europa vengono spesso presi come um, così, esempio uh, principale insomma, di, di esperienze nelle quali una eh, mh, trasformazione, una doppia trasformazione da, ehm, da un sistema socialista a un sistema di economia di mercato e da ehm, diciamo, un regime non democratico a uno democratico, eh, e teoricamente devono aver portato a, ehm, a, una, eh, ehm, così, a una fine eh, dell'importanza dell del, ehm, del lavoro. E, um, in questo articolo io parto um, dalle proteste che um, hanno scosso la, la Bosnia nel 2014, proteste eh, contro um, corruzione e privatizzazione selvagge, um, proprio per um, diciamo, pormi questo, cercare di rispondere a questo interrogativo e di vedere a, se e fino a che punto insomma, il, il lavoro sia veramente finito in questo, in questo um, paese ex socialista o se invece uh, proprio la memoria e uh, il senso identitario che era stato creato uh, durante l'esperienza jugoslava non abbiano poi insomma uh, gettato le basi in realtà per una um, rafforzata uh, um, condivisione e, um, diciamo, riunione in, in movimento di um, diverse realtà. Um, da storica, io devo raccontare una storia e quindi comincio un po', un po indietro. Um, giusto per, per dare un'idea, insomma, la Bosnia era, um, è stato un, era un, un paese um, molto povero, sostanzialmente a forte trazione agricola fino... a fino diciamo alla, alla seconda guerra mondiale ehm, dopo la quale ehm, vede invece una eh, una forte spedita industrializzazione che segue appunto questa eh, questa idea del diciamo questo progetto jugoslavo di unire Uh, le, um, le sei repubbliche uh, attraverso insomma una, un, uno spedito uh, una spedita crescita, um, crescita economica. Quindi dobbiamo pensare che la Bosnia è um, caratterizzata da una parte appunto da, uh, um, da forti industrie, soprattutto industrie pesanti che quindi hanno Ehm, raccolgono moltissima, moltissima forza, forza lavoro, sono eh, miniere di carbone, centrali termoelettriche, produzione di alluminio eccetera. Ehm, questa cosa ovviamente viene ehm, accompagnata dal, dal sistema di autogestione che la Jugoslavia, ehm, attraverso, che la Jugoslavia insomma ehm, costruisce e sperimenta già dagli dal, inizi degli anni 50. Eh, è un'autogestione, possiamo parlarne insomma successivamente, magari non, non, non vi so spiegare troppo, eh, è un'autogestione che vede eh, un um, l'ideazione di un, uno specifico concetto di proprietà attraverso il quale sostanzialmente gli um, gli operai e i lavoratori non solo si autogestiscono attraverso eh, consigli di fabbrica nei quali appunto prendono eh, diverse decisioni per diciamo la vita vera della, ehm, della fabbrica e della produzione, ma esiste questo sistema di ehm, proprietà sociale, quindi una, diciamo, la proprietà della, della Fabbrica Non è dello Stato ma è della collettività del corpo lavoratore e uh, questo mh, diventerà particolarmente importante successivamente nel momento in cui ci saranno appunto queste, uh, mh, queste privatizzazioni a tappeto, possiamo chiamarle così, degli anni 90. E um, Quindi vediamo che uh, tra gli anni 60 e gli anni 70 grazie proprio alla spinta verso da una parte questa rapida industrializzazione e eh, in concomitanza quindi con una, con una retorica di una, di una creazione di una società socialista eh, fortemente autogestita, viene a crearsi un forte legame tra i lavoratori e, e, e le proprie fabbriche, grazie anche appunto a questa idea eh, particolare di questa eh, eh, proprietà sociale. Eh, Vediamo quindi che, insomma, per, per fare la storia breve, mh, dopo questa forte espansione economica c'è una, um, una contrazione invece negli anni Ottanta, la Jugoslavia entra in crisi, in una fortissima crisi sia economica, politica eh, ehm, e sociale che, ehm, come vedremo, insomma è insanabile e porta la Jugoslavia rapidamente a, a, a disgregarsi. In, questa, eh, em, in questo frangente vediamo che già il movimento dei lavoratori comunque è molto presente Um, soltanto apparentemente viene uh, diciamo coinvolto e trascinato in retoriche nazionaliste da Milošević eccetera. Ci sono diversi studi che sono stati pubblicati anche da, da miei colleghi all'Università di Vienna che invece uh, uh, dimostrano come questa... Uh, questo forte coinvolgimento del movimento operaio alla fine degli anni Ottanta non fosse um, in realtà appunto trascinato da un nuovo senso di, di, um, di nazionalismo, da questo nuovo fascino, insomma, della, di una, uh, uh, um, verso una visione di una società etnicizzata ma anzi fosse proprio eh, un, un tentativo di manifestare eh, una, coes una coesione del, del movimento lavoratore e una protesta nei confronti di un certo tipo di trasformazioni eh, ehm, che venivano percepite come negative da parte, eh, da parte dei lavoratori. Eh, durante quindi il conflitto che, eh, che segue e che eh, dilanierà la Jugoslavia e soprattutto la Bosnia come... Mh, voi saprete, immagino, ehm, non sono soltanto i lavoratori ma le fabbriche stesse che vengono contese tra le, diverse, tra le diverse fazioni e di conseguenza frammentate al loro interno e questo poi segnerà diciamo un'ulteriore un frattura nel momento in cui si cercherà di andare a ricompattare questo paese uh, uh, dilaniato infatti in questo momento già dal, diciamo nella seconda metà degli anni degli anni 90 che si inizia a discutere del problema delle, delle privatizzazioni um, la Bosnia infatti esce dal conflitto mh, di fatto divisa eh, in diverse in diverse entità in questa Uh, diciamo in questi accordi di Dayton con questa pace congelata in cui si, uh, sì, si pone fine al conflitto, al conflitto armato ma di fatto la, la, la Bosnia rimane tuttora una società molto, uh, è un, un paese proprio diviso dal punto di vista non soltanto um, eh, non so, molto meno eh, dal punto di vista etnico, sociale e culturale, molto di più dal punto di vista politico e proprio istituzionale, la Bosnia ha tre parlamenti per esempio, eh, proprio perché eh, diciamo c'è uno Stato e al suo interno ci sono delle diverse entità che sono eh, caratterizzate da diciamo, una, una maggioranza etnica diversa. Ehm, in questo la responsabilità ovviamente della, degli organi e delle istituzioni della comunità internazionale è molto forte, che eh, da una parte appunto si pone come organo pacificatore, ma dall'altra promuove uh, delle um, riforme di stampo neoliberista di fatto per cercare di portare la Bosnia allo stesso livello di altri paesi socialisti che avevano già iniziato quella che si chiama la transizione già all'inizio degli, uh, degli anni 90, quindi cerchiamo di riportare la Bosnia insomma a, allo stesso livello di altri, uh, altri paesi ex socialisti, liberalizzazioni, privatizzazioni, uh, uh, riforme di mercato e questo ovviamente a discapito di lavoratori che ehm, erano ehm, non soltanto culturalmente, socialmente, ma anche legalmente ancora... Eh, legati eh, da, un, da un forte, da un doppio legame proprio da questo senso di, eh, di mh, proprietà nei confronti delle, delle proprie fabbriche delle proprie industrie che appunto eh, ehm, aveva anche un aspetto eh, legale cioè questa proprietà sociale a un certo punto deve essere trasformata in proprietà privata con una serie di, di um, um, problematiche che ovviamente ne, ne conseguono proprio perché c'è questo assetto istituzionale complesso. E, um, niente, per farla breve non vi racconterò tutta la storia di questo di, di, di quest articolo, nell'articolo riporto ecco, diverse, diverse, diverse testimonianze sia di lavoratori che uh, di sindacalisti che hanno cercato um, in tutti questi anni di opporsi appunto a questo vasto programma di, di riforme che di fatto si è rivelato un vero e proprio esproprio, eh, di quelle che erano non soltanto risorse ma anche diritti con, mh, possiamo dirlo, di fatto la, la connivenza di questi organi e ehm, istituzioni internazionali. Eh, questi sono decenni di tutti gli anni, diciamo la seconda metà degli anni 90 e tutti gli anni 2000 sono... Decenni di lotte e di devastazione del tessuto economico, produttivo e sociale ehm, della Bosnia, che appunto hanno portato a queste eh, all'esplosione di queste, di queste proteste nel, ehm, nel 2014. E, mh, queste proteste hanno mh, questo aspetto interessante che sono ehm, hanno, hanno portato insieme. Ehm, un, un corpus eh, che il, è il più possibile multietnico e multigenerazionale, eh, proprio perché c'è questo senso di condivisione di un'esperienza eh, traumatica eh, del conflitto il, alla quale si aggiunge il trauma della ricostruzione e eh, di, una, di un riconoscimento di quelle che eh, invece erano Um, alcuni degli aspetti uh, positivi del, del sistema socialista alla, al quale si guarda in parte sicuramente con un senso di nostalgia, in parte con un senso invece di, di um, riconoscimento e di attenzione a quelle che potevano essere le uh, opportunità mancate insomma di, di, di cercare di riguardare a questa esperienza storica come eh, qualcosa che possa mh, aggiungere spessore politico a questo, a questo movimento e um, questo movimento appunto cerca di di creare ecco delle nuove alleanze eh, basate su sostanzialmente mh, sulla solidarietà di classe riconducendosi anche alla memoria eh, condivisa appunto di questa di questa esperienza della dell'autogestione eh, poi si può discutere ecco su su uh, le ramificazioni di questo di questo movimento e sulla sua eh, um, in parte sul suo sul suo spegnimento dopo queste uh, dopo queste proteste ma insomma ecco il mio tempo sta Arrivando verso la fine, quindi vi invito ecco, a leggere questo, questo libro che secondo me è molto, molto interessante. Ringrazio ancora Dario per averci portato tutti insieme. Grazie. Grazie, grazie veramente Anna. È molto suggestiva questa racconto. Noi diamo per scontato le, delle conoscenze che in realtà non abbiamo ed è interessante sempre bene avere la possibilità di trovare delle fonti come le vostre che poi raccontino un po quali sono i dati concreti quali sono le cose reali che succedono e certi aspetti che sicuramente diciamo in mass media mainstream non mettono in luce che invece sono degli aspetti importanti e Prima di, di chiudere volevo chiedere un po' a Dario che cosa ci rimane di questo lavoro e che, su cosa si può costruire ecco, per qualche cosa per accumulare conoscenze per costruire qualcosa che ci possa far uscire eh, da questa situazione di difficoltà che abbiamo come mondo del lavoro. Parte. Penso che, che eh, tanti dei punti li ho già detti prima, in questo caso voglio riassumerli brevemente e magari dare ancora qualche minuto a Anna e Lorenzo di, di aggiungere qualcosa eh, o su quello che ho detto prima o sul libro in generale che mi pare, pare interessante. Ma penso sì, cioè riconoscere prima di tutto, riconoscere che ovviamente cioè, l'identità di classe, l'identità di lavoratrice, l'identità operaia non è sparita. E eh, che è stata resa invisibile, è stata resa eh, una ragione per, non so, di per, per, per essere, sentirsi minori, offesi o qualcosa durante gli ultimi ventenni, cioè, perché, eh, non so, boh, era più impressionante dire che ho gli investimenti in borsa che devo andare ogni giorno in fabbrica eh, o, o, o non ho lavoro. Cioè, per metterla anche così, o devo o continuazione, cambio, io lavoro 50 ore alla settimana e in sei posti diversi. E, e, e, cioè tutte queste cose che sono parte della vita dei lavoratori, dei lavoratori dice, e lavoratori. Mi sembra importantissimo anche in Italia e, e si vede in tutti gli scioperi, in tutte le azioni, nelle proteste che siano. E in Calabria o in Puglia nella raccolta del, del, della verdura e della frutta, però anche quei poveretti che devono vendere prodotti in, in strada, però anche ne, addirittura ne, ne, in, in molte delle fabbriche o per esempio in tutta la logistica che la composizione è. Di classe è completamente cambiata cioè completamente cambiata e le lotte vengono dai margini che non è una cosa che deve sorprendere cioè perché è, è ovvio cioè chi chi sta cioè, da viene da lì l'esperienza di lotta e viene da lì l'esperienza di lotta più importante e quindi eh, bisogna rendersi conto di questi fattori che che, che, che hanno un ruolo centrale nella gerarchia che crea il, il capitale, Bisogna, cioè, si tratta di, di, di, um, di, di, di chiarire, penso che però sia evidente, in molti, cioè, in molti posti, non cioè, c'è neanche da esagerare, perché una è l'immagine della televisione, un'altra è che se andiamo in molti quartieri di Roma, di, in alcuni quartieri addirittura di Milano, di Napoli, di Berlino, di Parigi, eh, di, in Inghilterra, c'è un orgoglio è un sentimento di classe, non è che non ci sia, cioè, che però non è quello che dicono i sindacati che sia, è un altro. è anche. Cioè, è, è, è, è, in, e quindi cioè, penso che l'importanza è di, di, di riuscire a capire, cioè, di, prima è necessario che i sindacati abbandonino l'idea che ci possa essere eh, di, in qualche in, che ci possa essere questo accordo tra lavoro e capitale per mettersi d'accordo come migliorare le condizioni. Questa è una storia del passato, cioè il capitale è, è su decenni che non gliene importa più niente, sì? quindi quella penso che sia una, una lezione fondamentale da capire. Quindi questa continua insistenza su, su questa cosa qua che ha, fanno molti sindacati penso che sia... Se guardiamo, c'è stato poco fa uno studio interessantissimo... Nello, nel, eh, British Journal of Industrial Relations, che analizzava i Paesi Baschi e diceva che nei Paesi Baschi ormai un 70% dei lavoratori e lavoratrici sindacalizzati fanno parte di sindacati, due grandi e alcuni piccolini, che preferiscono la lotta e l'azione diretta alle negoziazioni. E vediamo che i Paesi Baschi hanno uno dei livelli più alti di qualità di vita e anche di industrializzazione nel, in Europa. Quindi, cioè primo, non è vero che cioè, i sindacati, gli operai, la lotta, eccetera, distruggono l'industria, il lavoro, eccetera. E secondo, fa vedere qual è la, la strategia che funziona. no? E penso che eh, queste sono allora. per me le lezioni importanti. Vorrei passare, sì, spero che abbiamo qualche minuto, per Anna e Lorenzo. Assolutamente sì, anche per Lorenzo, magari prima, e poi Anna. Vogliamo fare qualche ah. considerazione anche voi. Sì, sì, io mh, cerco di essere breve. Eh, ovvero, eh, sono d'accordo con tutti i punti che sono stati sollevati. Una cosa interessante su cui mi interrogavo ultimamente in relazione a questo è che secondo le stime dell'ILOSTAT, quindi dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, dal 91 ad oggi la percentuale di impiego nel manifatturiero è declinata dal 16 al 13%, quindi vuol dire che chiaramente non c'è un crollo no, del lavoro né, industriale nelle fabbriche, ma c'è comunque un, un lento declino che noi. Io adesso gli ho scritto anche una mail per informarmi meglio sul loro metodo, anche per capire quanto peso dare a queste statistiche, insomma. Uh, però questo chiaramente pone il problema, no? E delle forme organizzative di tutti coloro che stanno andando nel settore terziario, no? Che chiaramente noi questa, questa cosa in Italia abbiamo visto anche di più di quello che si possa vedere a livello globale, e da un lato. E dall'altro lato, come diceva Dario all'inizio, questa, il discorso dell'intersezionalità, che è una parola che è stata insomma, anche criticata, ma che non credo che sia stata sostituita da una parola migliore, quindi facciamo di nuovo capirsi, ma comunque il fatto che eh, l'oppressione razziale di genere e la devastazione ambientale si co-costruiscano, cioè abbiano una relazione di eh, trasformazione reciproca, eh, con quella di classe e quindi le lotte che riguardano tutti questi ambiti siano lotte che riguardano anche il tema capitale lavoro. Eh, di conseguenza insomma, lo sforzo è anche un po' di vedere questo ecosistema di organizzazioni in cui nessuna può pensare eh, di essere quella totale tra virgolette che debba sussumere le altre ma che si crea insomma una sorta di dialettica virtuosa che insomma tutte le storie di lotta di più successo è un po' quello che, che si vede e, e che anche quando invece le cose iniziano ad andare male si inizia a vedere no, il tornare, del settarismo di queste cose qua. Eh, quindi appunto secondo me la, questa sorta di pluralità organizzativa e di lotta è comunque una delle sfide del futuro eh, rispetto a queste trasformazioni e la composizione. Questa era un po' un pensiero. Grazie, grazie, è molto interessante un po da sviluppare come, come concetto. Forse richiama un po' eh, Kurdistan l'idea di uno Stato differenziato. No? Quello che poi, però, forse anche la Jugoslavia ci raccontava un'idea cioè, di proprietà multipla, eh, che non, non appare direttamente a livello statale, ma un po' sociale, questa forse è una, anche una dimensione interessante. Anna, tu vuoi? L'ultima parola a te. Sì, un, uh, un commento intanto su quello che ha, ha, ha detto Dario, mi viene in mente su questa questione dei, dei Paesi Baschi, io non, non sono un'esperta, però... Tiro acqua al mio mulino dicendo che insomma è, un, è una regione con una fortissima tradizione di autogestione, quindi forse anche lì c'è questo, c'è qualcosa. C'è qualcosa sotto, chissà. E, sì, sono, sono d'accordo anche su questo, questi diversi aspetti che ha, ehm, che ha sollevato Lorenzo. Inoltre, se pensiamo ecco, alla, se penso alla, alle regioni ecco, più, più, più vicine a quello di cui mi occupo, quindi ehm, il centro e l'est Europa, eh, anche qui c'è una, una fortissima problematica che deriva dal fatto, fatto che mh... C'è una questione, c'è uno scambio migratorio molto, molto complesso all'interno di questi stessi paesi che diventano eh, contemporaneamente paesi a forte emigrazione, a forte immigrazione di lavoro dal, dal circondario. No? Quindi c'è uno spostamento dall'est Europa verso, mh, verso i paesi del, diciamo dell'Europa più ricca, e contemporaneamente questo crea uno svuotamento che, che richiede ulteriore forza lavoro dai paesi limitrofi ancora più poveri e questa questione ehm, è stata mh, diciamo analizzata ma manca secondo me questo invece un aspetto di osservazione di che tipo di uh, um, dinamiche appunto di, di, di um, come va, come va a impattare ecco, il, la condizione dei diritti dei lavoratori e soprattutto eh, che tipo di, di uh, nuovi movimenti va a creare. Su questo si sa, si sa molto poco secondo me sarebbe, sarebbe sicuramente interessante ecco, esplorarlo forse nella, <ride> nei nuovi 30 capitoli di una, <ride> di una <ride> seconda <ride> edizione. Edizione del, del libro. Va benissimo, grazie, grazie veramente, grazie ancora e chiaramente invito ancora a leggere questo interessante libro e, e sicuramente seguiremo anche noi come Transform, Transform Europa, abbiamo diciamo, un'attenzione particolare a questo tema e con, con Dario Zellini e con un gruppo di lavoro sui beni comuni intendiamo sviluppare quel concetto che per noi è un po' un, un mantra cioè che anche il lavoro è una questione di beni comuni è una questione di, di processo sociale, di accumulazione di, eh, di una forza che definisca anche condizioni di lavoro come un bene sociale, come un bene collettivo e quindi vada ripristinato come disegno eh, generale collettivo appunto e non eh, lasciato in mano ai privati eh, che come sappiamo insomma fanno un uso cioè, distruttivo eh, per, per l'ambiente, per, per le persone e eh, eh, per, eh, per la la convivenza sociale per la giustizia sociale in generale. Quindi per noi questo tema resta uno dei temi importanti anche per il nostro lavoro prossimo. Quindi sono sicuro che ci incontreremo ancora, vi chiederemo ancora di partecipare ai nostri lavori e grazie per la vostra pazienza, la vostra capacità e la vostra intelligenza perché c'è stato molto bisogno eh, di avere voci, occhi che sappiano guardare il mondo così come lo guardate voi. Grazie ancora a tutte e a tutti quelli che ci hanno seguito e a prestissimo. Grazie mille a tutti, è stato un piacere. Grazie, grazie a presto. Ciao. Grazie, ciao.